E ciao a tutti ragazzi e bentornati al Brucalifo Studio, me lo chiedete sempre quando faccio le domande su Instagram, ma lo ha chiesto Riperiani Quali sono i tuoi e i miei 10 plugin da Isola Deserta? Ha già risposto Dario Giuffrida ah, Ecco i miei 10 plugin che porterei sull'Isola Deserta E oggi voglio rispondervi anche io Quali sono i 10 plugin che portiamo sull'Isola Deserta? Ma prima, sigla! Ok ragazzi, ne parliamo in sessione così almeno capite bene anche perché scelgo proprio questi tipi di plugin. Sono ancora indeciso su un paio, poi, poi vi spiego. La sessione appunto è di Jimmy e Sky, che è fortissimo. Naturalmente quello che mi porto io nel mio bagaglio cambia rispetto a magari mh, le scelte di Riperiani, le scelte di Dario, perché comunque sia facciamo generi diversi. Non a caso ho voluto mettere un pezzo pop e non trap o drill come quelli che generalmente porto su questo canale perché voglio fare anche una riprova nel senso è veramente un coltellino svizzero quello che uso nella drill oppure quando poi vado a mixare nel 20% dei casi altri generi mi rovino. Ok, quindi è più una scelta pubblica quella che sto per mostrarvi. Andiamoli a vedere. Come primissimo effetto, già qui vado un po' contro la scelta di Francesco, io opto per un compressore, un compressore che è l'Air Comp. Questo perché mi permette di eh, avere praticamente... Tutto, una scelta del tiro, dei suoni, un compressore morbido, un compressore aggressivo, un compressore leggero, un compressore che quando lo usi tira fuori veramente le piccolezze del suono che andrebbero perse, vi faccio un esempio, nella trap va molto, più nella drill va molto il suono super compresso, in questo sì, caso... Sembra che brilli per sempre, noi siamo gennaio e dicembre, in una notte di queste, wow, oh, oh, non mi dire che non ci trovi niente, dove tu vedi sogni un po' ardenti, Io posso decidere di avere un compressore che allevia, ok, le entrate, molto aggressivo, come nella drill ad esempio, sentiamo questo suono super compresso, posso andare... Eh, molto più aggressivo, ok? E schiacciare molto di più. Questo sorriso la scia delle stelle. Wow, oh, oh, sembra che Anche se perdiamo dinamica, però comunque nella, nella drill si fa. Posso, in questo caso, che è Pop, che è molto più eh, movimentato, dove la dinamica va preservata, andare a lasciare, magari eh, non del tutto i picchi. Belli accesi, come in questo caso vedete che ci sono delle variazioni di volume notevoli. Però, tra l'altro voglio levare l'alta perché deve stare in un canale a sé. Oh, sembra che brilli per sempre. Noi siamo gennaio e dicembre. In una notte di queste, wow, oh oh, oh. non mi dire che non ci trovi niente. Dove tu vedi i sogni, un poco ardenti, lascia delle stelle. Andare a fare una compressione tranquilla, ok? Io adesso ve lo sto facendo molto a livello teorico, ok? Non, eh, non sto mixando il pezzo, non guardate quello che sto facendo. Come seconda cosa, in realtà, questo me lo porto per un discorso molto più generico, molto più di linea. Io sono innamoratissimo, penso che ormai lo abbiate capito, di questo plugin qua. Il eh, Classic Channel della TubeTech. Questo perché io con un plugin solo, sto barando, perché... Con un plugin solo ho sia compressore che equalizzatore e lui spesso e volentieri lo accendo, nel senso che lo metto su, sulla traccia senza poi andare a intervenire con i parametri solamente per gusto. Mi piace come suona e qui ho tutto insieme. Io di tre plugin ne faccio uno solo, ok? Vi faccio capire l'intervento che andrei a fare con questo tipo di macchina, sembra che! Per sempre noi siamo gennaio e dice, in una notte di queste, oh oh, non mi dire che non ci trovi niente, dove tu vedi sogni un po' ardenti, la scè delle stelle, sembra che brilli per sempre, noi siamo gennaio e dice, in una notte di queste, oh, oh, non mi dire che non ci trovi niente, dove tu vedi sogni un po'. Oh, sembra che brilli per sempre, noi siamo gennaio e dicem, in una notte di queste oh, oh, oh. non mi dire che non ci trovi niente, dove tu vedi sogni sogno un po' accordenti, la scia delle stelle, oh, sembra che brilli per sempre, noi siamo gennaio e dicem, in una Ipercompressione, lo so, però Come vi ripeto, non state a guardare Quello che faccio, vi voglio far sentire Come lavorano le macchine, ok? E questo lo lascio anche Altro plugin che porto è Il Suti, che secondo me È fantastico sia Per de ma anche Per, secondo me Andare a intervenire là dove ci sono Dei problemi di mediosità Nel pezzo, tipo eh. wow, oh, oh. Non mi dire che non ci trovi dove tu vedi sogni un fuoco ardente, la scia delle stelle. Eh, wow, oh, oh, oh non mi dire che non ci trovi niente, dove tu vedi sogni un fuoco ardente, la le delle stelle. Eh, wow, oh, oh, oh non mi dire che non ci trovi niente, dove tu vedi sogni un fuoco ardente. Magari questo qui su un mix bass del, delle voci per um, andare a controllare di più quello che è la mediosità del brano lo vedo molto molto molto interessante e, e insomma lo utilizzo in realtà spessissimo una cosa di cui non si è parlato secondo me molto interessante è andare a prendere io mi sono dimenticato a quanti siamo uno, due, tre, quattro sì. quello che andrei a portare molto, molto interessante, secondo me, della l'exciter, che secondo me è essenziale quando vuoi andare a dare un pochino più di pasta analogica. Ho sbagliato. Un pochino più di pasta analogica al tuo brano. Vi faccio capire. L'exciter, secondo me, è fondamentale, soprattutto ai giorni d'oggi, con il suono che sentiamo anche del pop in radio.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 Plugin che va un po' in concomitanza con lui, mi permetto di uh, portarmi un uh, disto, che insomma è, è un distressor, questo perché mi piace dare un po' più di arroganza alle voci, vi faccio capire. Oh, sembra che brilli per sempre, noi siamo gennaio e dicembre, in una notte di queste... Wow, oh, oh, non mi dire che non ci trovi niente Dove tu vedi sogno un fuoco ardente Lascia delle stelle Vedete che sono molto più orientato sul modellare una canzone piuttosto che pulirla Infatti di equalizzazioni sottrattive A parte vabbè il Pultec che però non è effettivamente come un pro Q che non vi ho ancora citato no, Non ne sto mettendo, ok? E siamo a 5, siamo a metà da questo momento in poi io andrei sul lato effettistica e mastering ok? quindi eh, una roba che appunto vi dicevo, non so sono indeciso, non so se portarmi è il discorso rilegato ai delay perché io di delay effettivamente non ne utilizzo quasi più qualcosa sui ritornelli a volte per dare un po' più di spessore ma niente che non possa fare con uh, i riverberi okay? la tridimensionalità ma lo posso fare appunto con uh, le riflessioni di stanza quindi io preferisco lasciarmi indietro un delay e magari andare con un riverbero cortissimo con un predelay lungo piuttosto che portarmi un plugin in più che non utilizzo quasi mai il riverbero che porto non è il Valhalla come quello che mi vedete usare sempre, ma il 7 Even che ho preso da poco e sono totalmente innamorato, quindi vi faccio vedere. Qua puoi fare di tutto, puoi gestire room, puoi gestire, vedete qua, le hall, il plate, space che sono fantastici. Io non, non lo lascerei mai a casa questo plugin qua.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 e che dà più emozioni in un ritornello piuttosto che andare a mettere su un eco. Io l'eco, raga, non, nel mio genere non lo, non lo uso veramente più. Dopodiché, dopodiché, come effettistica, effettivamente non so se andare a portarmi qualcosa per il discorso stereofonia, ok? una roba che uso tantissimo e... della l'immager stereo e penso di portarmela anche se non è un'effettistica perché posso sia andare in parallelo e aprire un po' il vocal centrale qualora mi dovesse servire posso farlo nelle doppie voci delle strofe per non dar fastidio posso farlo nei ritornelli penso che un plugin importantissimo sia appunto l'immager eh, stereofonico della, della Ozone questo qua secondo me è mi, mi cambia il mix. Oh, tra siamo gennaio e dice, fra che brilli per sempre, noi siamo a gennaio e dicembre in una notte di queste. Wow oh oh, non mi dire che non ci trovi niente. Dove tu vedi sogni un po' ardenti la scia delle stelle. Fra che brilli per sempre, noi siamo a gennaio e dicembre in una notte di queste è questo dopodiché pensando al mastering avrei bisogno di anch'io credo eh, si sì, lo uso sul mastering anzi in realtà sul mix bus, non sul mastering il um, il black box per dare un pochino più di granulosità al tutto vi faccio capire ci trovi niente dove tu vedi sogni un po' ardenti Lasci delle tracce e fili per sempre Noi siamo a gennaio e dice In una notte di queste Wa oh oh, oh. Non mi dire che non ci trovi niente dove tu vedi sogni un po' ardenti Lasci delle stelle tracce e fili per sempre Noi siamo a gennaio e dice In una notte di queste Wa oh, oh, oh andare a mettere un attimo il, uh, un po' di filtro con il mio plugin da, da isola su, su questa voce perché è chiusissima e no, anche se non stiamo mixando mi dà un fastidio Ma che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 Mettiamo una per Noi siamo e dicembre. una notte delle Poi per quanto riguarda il mastering, andrei a Oddio. Allora, c'ho ancora tre plugin, una roba del genere? Andrei sicuramente a portarmi dietro, ormai tanto lo sapete, il digital, così almeno posso avere un controllo mid-side, ok? E siamo a meno due. Poi non vado a prendere i controlli, tanto comunque sia dalle casse capisci bene o male quanto stai uscendo, se sta uscendo bene. Preferirei lasciare spazio a un clipper e al limiter, che sono quelli che... Che più ci servono, no? Quando poi si va a ottimizzare un brano. Standard Clip, il solito, famosissimo Standard Clip, secondo me, sarà necessario in tutti i generi, che sia trap, che sia drill, che sia pop, Standard Clip lo vedo molto, molto universale. E il mio limiter, a differenza di quello di Francesco, l'ho usato per tanto l'L2, però per il mio genere per il mio modo di mixare anzi preferisco portarmi dietro il Pro L, ma neanche il 2 mi va, mi va stra bene lui però capisco la scelta appunto di chi ci lavora da tanto che ormai suona bene così e, e quindi vuole quello, ok? Che magari per quanto possa essere migliore un'altra macchina alla fine devi, devi sentirti bene tu con, con la macchina puoi avere le macchine migliori non sentirti a tuo agio e fare mix brutti e fare magari mix migliori con macchine che non sono al top. Ok. Non che l'L2 non lo sia, attenzione, però io preferisco il Fab Filter. E questi sono i miei 10, non so se in realtà sono veramente 10 o ne manca qualcuno, c'è qualcosa in più. Comunque in linea di massima sono i plugin che mi porterei sull'isola deserta. C'è qualcosa che ti ha dato fastidio, tipo il ProQ, che non c'è... Uh, fammelo sapere con un commento. Dimmi ovviamente quello che porteresti tu. Questo è un video che ho fatto molto di getto, ok? Quindi probabilmente mi pentirò della scelta del Pro Q. Lo guarderò da lontano, dalla finestrina del mio aereo. E mi pentirò di non averlo con me un po' come Kevin. Uh, con mamma perso l'aereo. Però, insomma, così a primo impatto su due piedi, questi sono i 10 plugin che mi porto sulla mia isola deserta nella speranza di non finirci mai. Ci vediamo con un prossimo video ragazzi, iscrivetevi, lasciate un like se il video vi è piaciuto, siamo quasi arrivati a 15.000, noi ci vediamo con un prossimo video, ciao!